Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti, amici della Libreria Esoterica di Milano. Siamo qui in vostra compagnia anche quest'oggi. Oggi è il 2 di novembre. Spero che voi tutti abbiate trascorso un buon weekend di, di ponte. Questa, <ride> questo weekend è lungo, insomma, che c'è stato e ci ha concesso di uh, riposare un pochino la libreria ovviamente è, è rimasta aperta, siamo tornati anche noi della redazione per uh, tenervi compagnia, uh, quindi ormai sapete dove, dove trovarci, quindi un saluto a tutti quelli che ci seguono dalla nostra pagina uh, Facebook e uh, anche da, mh, a tutti coloro che ci seguono invece dal canale uh, YouTube, siamo in diretta su entrambe le uh, pagine, entrambi i canali, uh, poi vi ricordo che siamo anche su Instagram, quindi uh, seguitici anche lì perché ogni volta consigliamo libri, uh, oggettistica e tante cose veramente uh, interessanti. E uh, che dire. Buonasera, ciao Elena. Ciao Elena Spini, benvenuti, ved vedo che uh, bene state iniziando a connettervi. Allora, questa sera parliamo di un argomento molto, molto particolare, interessante. Allora, premetto che io eh, non mi sono mai occupato di eh, ufologia, quindi è la prima volta e ringrazio eh, il nostro ospite di oggi, che adesso... Vi vado tra poco a introdurre Vincenzo D'Amato per questa opportunità, per questa occasione, ma eh, voglio farlo nella migliore, nel miglior modo possibile, fargli fare una bella figura presentando il suo libro nel migliore dei modi. Quindi eh, 30 secondi di eh, sigla, di countdown, così lascio il tempo anche agli altri di connettersi, e poi torniamo qui con l'ospite di questa sera. A tra pochissimo. Ci tornati. Buonasera Vincenzo D'Amato. Buonasera Così Andrea, siamo... buonasera a tutti i nostri amici collegati. Ciao Vincenzo, ben ritrovato perché noi prima stavamo chiacchierando e quindi siamo ricordati che noi in realtà ci conosciamo perché tu hai fatto altre attività qui presso la libreria Esoterica che hai tenuto Inizio. conferenze in passato quindi in realtà questo è un ritrovarci sì. seppur in maniera così un po' virtuale per il momento però dai, uh, fa comunque piacere chiacchierare un po'. Oggi siamo qui per presentare il tuo libro che faccio vedere subito La copertina è questo qua, Vincenzo D'Amato, storie di abduction la, mia, uh, la storia tra ipnosi e alieni allora, eh, Vincenzo, che dire... Sicuramente, come anticipavo prima nell'introduzione, nell è un argomento molto molto eh, particolare, diciamo, che certo. può dar adito a diverse interpretazioni, insomma, chi, chi ci crede, chi non ci crede, però io questa sera lo, lo vorrei fare in maniera seria e obiettiva e parlare appunto di, di questo tema che è ufologia, però applicata a eh, una mh, così, disciplina molto rigorosa e molto seria che è l'ipnosi. Innanzitutto vorrei parlare un po' di te, proprio prima di addentrarci proprio nel, nell'argomento del, del libro e della tua ricerca. Tu sei dottore in psicologia, ipno-mental coach e presidente dell'AIPE, eh, Associazione Internazionale Processi Evolutivi. Eh, vogliamo spiegare ai nostri amici a casa che cosa si intende per ipno-mental coach, chi è un ipno-mental coach, perché è un... un po' particolare. È particolare, perché... esatto. Sì. Perché fondamentalmente tutta la parte che riguarda il coaching che conosciamo da anni lavora con la parte razionale di noi, lavora con la mente, per superare le barriere della mente razionale ed andare all'inconscio. L'ipnosi non è un fine, è il mezzo, il mezzo per arrivare rapidamente all'inconscio. Quindi l'ipno coach è un professionista che lavora direttamente nell'inconscio per fare ciò che normalmente un coach fa sia per migliorare le performance, sia per lo sport, sia per il business, ma anche per aiutare le persone a trovare la parte migliore di sé, uscire da problematiche, da momenti particolari e recuperare quelle risorse che possono migliorare la qualità della vita. Lo fa con un mezzo che appunto è rapido e veloce. Ciò che praticamente con altre tecnologie o con altre tecniche eh, può durare anche vent'anni a volte, eh, con l'ipnosi in tre secondi sei lì a comunicare con quella parte che muove il 90% delle nostre azioni. Dopodiché c'è da fare tutto il lavoro, una volta che si è in connessione con l'inconscio tutto è più semplice, chiaramente. Allora, ehm, sicuramente il tuo trattato, insomma, l'argomento del tuo libro, come abbiamo detto, è se non altro ehm, particolare perché unisce eh, due mondi, quindi da una parte l'ipnosi e dall'altra l'ufologia. Allora, come nasce questo connubio e eh, qual è il tuo protocollo di ricerca? in questo campo, in questo settore. Certo. Allora, il caso non esiste. Leggo appunto un messaggio di Elena che lo dice, sì. che il caso non esiste. Ho iniziato a lavorare con l'ipnosi anni fa, era una mia passione, infatti dopo eh, la laurea in psicologia ho voluto specializzarmi in questo campo, l'ho fatto in giro per il mondo, eh, attraverso veramente una miriade di eh, punti di vista. Perché io dico da sempre, e eh, ci credo fortemente in questa affermazione, la verità non ce l'abbiamo. Abbiamo solo delle teorie, quindi possiamo approfondire queste teorie e creare un nostro punto di vista che viene fuori dalla ricerca. Dopo la specializzazione in ipnosi arrivano eh, i primi casi. e Il primo caso è stato eclatante, lo racconto sempre, lo racconto anche nel libro perché non armi, cito questo caso con tutti i dettagli, di una persona che, eh, viste alcune mie eh, dirette su Facebook, quello che pubblicavo, mi chiamano e dice «Dottore, ho bisogno di aiuto, la vedo che è una persona aperta». E quindi vorrei confidarle una cosa, mi racconta la sua storia, ed è una delle storie del libro, la raccontiamo in maniera molto rapida, poi nel libro ci sono i dettagli, questa persona aveva avuto eh, dopo eh, alcuni mesi, eh, alcuni anni di astinenza da rapporti con l'altro sesso, perché si era separata, un evento particolare, non le arrivava il ciclo, mm. e quindi chiaramente eh, questa cosa la preoccupò. Andando indietro nel tempo, aveva fatto dei sogni particolari, pensava fossero dei sogni, si era svegliata eh, con il pigiama al contrario una mattina, un'altra mattina con una macchina di sangue, sono questi tre gli indicatori principali di un abduction, e poi l'ho scoperto dopo, perché all'epoca non mi interessavo di questo mondo, e poi dopo che il ciclo non arrivava, andò a fare una visita insieme alla madre dal suo ginecologo. Va a fare questa visita e il ginecologo dice che appunto lei era in attesa. Questa cosa le sembrava non strana di più, erano tre anni che si era separata, non aveva avuto rapporti, lei stessa era certa di quello che diceva, però il medico insiste, fanno un'ecografia e dall'ecografia realmente il suo utero era gravido e cioè c'era una forma un po' particolare. Questa cosa viene insabbiata, abortisce, viene insabbiata, non se ne parla, immaginate in un piccolo paesino dire che la figlia di tal vetali è rimasta incinta dagli alieni cioè sarebbe stato devastante e quindi lei si porta dietro questo trauma per anni fino al momento in cui me ne parla e io pur non credendoci perché all'epoca, ripeto, ero a digiuno dell'argomento, inizio a darle una mano con una serie di sessioni indipendentemente da quello che il tuo credo aiuti la persona a risolvere un suo problema attraverso l'intercettazione delle risorse necessarie. Esce dal problema finalmente poi si fidanza, si sposa siamo rimasti in contatto ma dopo pochissimi mesi mi iniziano ad arrivare sia casi nuovi, sia contatti di professionisti che operavano nel settore, tra cui uno che, cito sempre, che il dottor Gennaro Pepe di Avellino, eh, oltre 30 anni di esperienza, medico, ipnologo, eh, esperto di abduction, eh, e col quale inizio a confrontarmi, e ecco, oltre lui con tanti altri. Di lì mi si apre un mondo, e quindi ho approfondito, ricercato, e da allora in poi non mi sono mai fermato. Ma vogliamo spiegare bene, eh, Vincenzo, che magari anche per chi ha digiuno completamente, no? di questi argomenti che poi vorrà magari approfond approfondire leggendo il tuo libro. Ecco, cosa si intende per abduction? Beh, Il termine abduction sta a indicare il rapimento, rapimento. alieno. Okay. Mm. Cosa significa rapimento alieno? Il rapimento alieno, partendo dal presupposto che diamo per scontato, poi ripeto, il credo di ognuno è intoccabile, però noi parliamo di ipotesi, la verità ipotesi. non ce la l'abbiamo okay. Okay. però ovviamente che nel tempo con la professione posso dire eh, sono andato a fondo e quando una cosa capita una volta è un'ipotesi, quando capita due fa statistica, se capita mille volte ed è sempre la stessa, mm. raccontata da persone che sono in parti diverse del mondo che non hanno interazioni diventa quasi una verità però lasciamo la logica dell'ipotesi e eh, può avvenire su vari fronti, può avvenire sul piano eterico, quindi il mio corpo è dove vive normalmente, quindi magari di notte nel suo letto, ma la parte eterica, noi siamo fatti di corpo, mente, spirito, quindi abbiamo un corpo eterico che si distacca da quello fisico e che viaggia in maniera, nella maggior parte delle volte, inconsapevole. Quindi può avvenire sul piano eterico, quindi sul piano eterico ci sono delle interazioni con energie che non sono, di questa dimensione, sono energie che sono di altre dimensioni. Poi c'è il rapimento di tipo fisico, quando il corpo effettivamente non è più in quel letto, non è più in quella casa, ma viene spostato attraverso l'imitazione, attraversamento delle pareti, eccetera, eccetera, in un altro luogo, che nella maggior parte delle volte è una nave aliena. Lì che cosa capita? Che la persona magari va a dormire e, oppure durante la giornata, gli mancano pezzi di giornata all'improvviso in un bosco faccio un esempio all'improvviso non ricorda più niente come se arrivasse una luce o qualcosa di particolare e quando torna ad essere senziente sono passate tre ore ma apparentemente a lui sono passati due minuti sono passati gli mancano dei pezzi di giornata questo per esempio è il rapimento di tipo fisico e lì avviene per varie motivazioni come dico nel libro non esiste una sola razza lina. Già nella Bibbia si parlava, nelle, negli scritti originali, di oltre 400.000 razze. Perché? Perché noi siamo eh, un pianeta, pianeta Terra, che fa parte di 2.400 miliardi di galassie, quelle conosciute ai nostri sistemi, quelli, diciamo, consapevoli. Poi ce ne sono altre, magari, che non riusciamo neanche ad intercettare con le scienze ufficiali, ma già se consideriamo le 2.400 miliardi di galassie, è inipotizzabile che la vita sia solo qui. Anzi, il pianeta Terra è tra i più giovani, infatti, è definito il pianeta palestra, perché ci sì. si viene ad allenare. Il problema è come avviene, no? questo, questo contatto? Quali sono, appunto, queste forme di eh, evoluzione che presumibilmente debbano avere questi esseri per eh, poterci sì, visitare? Eh. Beh, considerate... Io dico sempre una cosa, per essere chiari e far capire, no? Se consideriamo quello che è accaduto dagli anni 80 ad oggi a noi sulla mm. terra, io mi ricordo negli anni 80, il mio primo computer, il primo contatto Internet, è avvenuto il mio primo anno di università. Sì. Oggi ci connettiamo, siamo qui e te, tu sei a Milano, io sono qui adesso a Salerno, ma possiamo parlare anche con gli Stati Uniti. E se avessimo detto questo negli anni 80 quando con Milk ci attavamo, ci avrebbero presi per pazzi. Infatti mi ricordo, appena uscirono i primi fax, la possibilità di trasferire un'immagine da una parte all'altra del mondo, a parte i costi, ma la grandezza di questa scoperta. Se avessimo detto nel 2021, cliccando su un pulsante gratuitamente, io ed Andrea facciamo una videoconferenza che va in tutto il mondo, ci avrebbero detto siete dei folli. Quindi immaginate un pianeta che è milioni di anni luce più evoluto del nostro. Che cosa abbiamo potuto creare? Ecco, sai cosa mi incuriosisce. Dando proprio un'occhiata alla copertina no, del, del libro, eh, il sottotitolo è La mia vita tra ipnosi e alieni. Ecco, questa parola alieni avete scelto di metterla tra virgolette, virgolettata e scommetto che probabilmente non è una scelta così a caso, è una, nasconde un significato. Ecco, entriamo proprio nel profondo. Che, che cosa sono questi alieni? Cosa, cosa si intende per, per alieni nel campo certo. dell'ipnosi, insomma. Certo, la parliamo... certo, parliamo di alieni come qualcosa di alieno, cioè nel senso che non fa parte di noi, okay. Dobbiamo, Dovremmo cambiare il punto di vista, perché poi, virgolettato proprio perché non sono alieni, cioè sono esseri che vivono su piani dimensionali diversi, ma che normalmente interagiscono col nostro. Questo è difficile da accettare, ma ci si arriva con un percorso evolutivo, basti pensare che noi vediamo da A a B, ma oltre A e B ci sono i raggi ultravioletti, gli infrarossi, sono gambe che noi non percepiamo con i nostri sensi, che utilizziamo normalmente. Come ci sono queste consapevolezze, pur non percependole, la consapevolezza a cui dobbiamo arrivare, è che noi siamo parte di un tutto. Il nostro corpo fisico tridimensionale è la nostra gabbia, che ci limita. L'essere umano nasce illimitato e lentamente viene messo una sorta di blocco, questo era una scienza, anzi fantascienza, se lo avessimo detto eh, qualche anno fa. Oggi Bruce Lipton con l'epigenetica ha dichiarato scientificamente, provandolo, che i bambini fino a 7-9 anni hanno i canali aperti e quando il bambino racconta di vedere il nonno sul letto di morte in giro per la stanza non si sta inventando nulla, è semplicemente perché la sua apertura dei suoi canali percettivi gli permette di vedere oltre i sensi tradizionali. Perché nasciamo con quella possibilità? Poi lentamente la ghiandola pineale si calcifica e perdiamo questa connessione. E quindi possiamo anche percepire oltre quello che normalmente percepiamo. Perché siamo immersi, quindi l'alieno non è l'alieno. L'alieno è un'entità di tipo diverso che non ha la nostra stessa consistenza energetica, vive in maniera diversa e quindi chiaramente ha un'altra evoluzione, quindi diverso da noi, ma fa parte di noi. Noi siamo immersi in questa realtà pur non percependola. Cioè gli alieni non vengono solo da lontano, ci sono quelli che si spostano nelle navi, ok ci sta, ma ce ne sono anche tante altre tipologie che sono di tipo energetico e che vivono immerse nelle realtà perché ormai per loro la realtà, l'universo, il tutto è il tutto, quindi sono lì e sono qui. Non hanno necessità di spostarsi magari con un mezzo fisico come tante altre razze che ancora si muovono con un mezzo che è altamente superiore alle nostre tecnologie. Come vedi, adesso eh? una curiosità che mi viene in mente mentre, mentre stai parlando, uh, questa quasi volontà no? di, um, da parte appunto, non so, della NASA di, di uh, spostare l'attenzione e cercare di negare questa realtà addirittura, il termine UFO è stato cambiato perché proprio nell'immaginario collettivo è eh, associato quindi a, appunto, ai film, insomma, alla, agli alieni, ai grigi, eccetera, eccetera, viene invece identificato come eh, veivolo aereo non identificato, quindi è come se avessero voluto wow. eh, come dire, spingere wow. sulla. Sul, sulla più sperimentazione militare su uh, oggetti comunque uh, dalle tecnologie sicuramente avanzatissime ma che comunque fanno parte no, di questa realtà di questa dimensione non dall'altra quindi um, co come mai c'è questa, questa tendenza a um, così apparentemente a nascondere a, a, a, non, a non dire ecco. anche qui le teorie sono tante sono tante esatto la verità non ce l'abbiamo tuttavia <clears throat> possiamo fare delle analisi oggettive su dei fatti. Per mm. esempio, eh, una di queste teorie è che attraverso quelli che sono stati gli schianti di eh, velivoli alieni identificati in secondo momento, con la retroingegneria mm. l'essere umano ha recuperato un patrimonio che vale miliardi e miliardi di dollari. Ciò che ci viene propinato molto lentamente facendocelo pagare molto molto caro. Quindi se tutto questo fosse... Aperto a tutti, come dovrebbe essere, perché loro quello che hanno dato volontariamente lo hanno dato per il benessere collettivo. Quello che gli hanno sottratto con la rete ingegneria dai velivoli schiantati l'hanno fatto di loro volontà. Ma hanno in mano un patrimonio che, se fosse di tutti, avremmo energia elettrica gratis. Perché l'energia del punto zero già Tesla ne parlava e Tesla, non a caso, canalizzava quello che vedeva, cioè non si è inventato nulla. Tesla ha semplicemente riportato alla luce cose già esistenti in altre civiltà, su aeree egizie. Canalizzandole in connessione le vedeva lui la notte vedeva queste cose e le riproduceva. Quindi l'energia del punto zero che gli egizi utilizzavano nelle piramidi, ci sono i geroglifici dove ci sono questi esseri con in mano un bastone con la lampadina su, e qualcuno si chiede: ma come fanno nelle piramidi ad esserci le lampadine? Come facevano all'epoca sarà qualcosa di interpretato che sembra no, sono lampadine perché loro, con le piramidi, che erano canalizzatori di energia, generavano elettricità perché la prendevano dall'etere, erano molto più avanti di noi, gli egizi possono insegnarci per i prossimi millenni. Nel tempo abbiamo perso queste capacità. E quindi se avessimo queste eh, doti, se avessimo questo potenziale, ci sarebbe benessere per tutti e finirebbero le lobby, le lobby del petrolio, le lobby di de... cioè, Nascondono perché, questa è una teoria, perché praticamente c'è un vantaggio dietro tutto questo io ho fatto varie dirette su questo argomento, sui miei canali, dove ho parlato a lungo di tutto l'incidente di Roosevelt, dei documenti desecritati dal, eh, da vari professionisti, non stiamo qui a parlare di chi l'ha fatto, da vari professionisti, delle testimonianze. C'è un'altra teoria dove l'aliena, si dice che alcuni alieni sono stati recuperati morti da quei, da quei velivoli, ma una fu recuperata, una perché lei si definiva donna, pur essendo un corpo non biologico animato da spirito intelligente, quindi corpi in bambola e lei si definiva comunque donna, pur non avendo un sesso. Fu recuperata viva. Siccome non parlava, perché comunicava solo telepaticamente, non riuscivano a comunicare. Infatti si sono viste le foto di esenaure con l'alieno, poi hanno detto che erano dei fake, eccetera, eccetera, perché tutto ciò che vogliono far, eh, farci negare, ce lo fanno vedere, perché il nostro sistema di attivazione reticolare lo preleva, e poi ci dicono che è un fake, quindi si chiude e non lo vedrà mai più. Anche se tu vedi l'alieno davanti agli occhi, magari lo nevi. Quindi, quell'aliena viva, dopo che iniziò a comunicare telepaticamente con una persona che era il medico di quella base, infermiera, non un medico di quella base, ha dato una marea di informazioni. Da quelle informazioni sono venute fuori tante conoscenze utilizzate con l'ingegneria inversa e quindi messe sul campo. Noi oggi abbiamo un telefono che è di una certa generazione magari sono già 200 generazioni avanti ma anno dopo anno faranno il nuovo modello che noi pagheremo fior di quattrini ed avremo quindi chiaramente investito soldi per essere in quella macchina, in quel macinino della tecnologia che magari non ci servirebbe neanche. Perché? L'essere umano è dotato di un potere straordinario e potremmo, se non fossimo convinti che per comunicare io e te ci serve questo computer, il telefono, eccetera, telepaticamente potremmo farlo. Dalle Sempre testimonianze di cui parlo anche nel libro di questa aliena Harley, così definita, lei dichiarava che era stata sulla Terra nel 5400 a.C. per l'ultima volta, dove alle, alle basi del, del, dei monti dell'Himalaya c'era una civiltà umana con la quale loro comunicavano e andarono ad interrogarla perché una loro base sulla terra era stata distrutta dal, dal, dal, dal, dal vecchio potere. Okay? In questo messaggio, quanti messaggi arrivano? 5400 avanti Cristo gli umani vedevano gli alieni: era normale. Due: se l'alieno non parla, comunica telepaticamente, vuol dire che quegli umani, se sono stati interrogati, comunicavano telepaticamente. E questa telepatia che fine ha fatto? L'abbiamo persa. Infatti, le civiltà più evolute dal punto di vista animico-spirituale sono le civiltà degli aborigeni, che non si sono mai collegati ad internet o alle tecnologie, sono rimasti radicati al loro sì. potenziale interiore e l'hanno sviluppato. Noi l'abbiamo perso perché ci hanno convinti di questo. Allora, io vedo che arrivano dei commenti, anzi invito i nostri spettatori a fare delle domande, insomma, se siete curiosi, se avete appunto qualcosa da chiedere, poi ci prendiamo magari 11 minuti alla fine e li leggiamo insieme, eh? che dici Vincenzo? Certo, certo, senza problemi. Ok, non... allora, eh, quindi, chiarito eh, che cos'è l'abduction, la, la, quindi il, il rapimento, chiarito un po' eh, anche la... L l'alieno inteso come eh, appunto qualcosa che, che abita una, una realtà, una, una dimensione diversa dalla nostra ma che può mm, venire a contatto con questa dimensione eh, andiamo a, ad affrontare il terzo paradigma del tuo lavoro che appunto è eh, l'ipnosi. Eh, questa cosa mi incuriosisce molto perché io devi sapere, ho seguito eh, dei, dei corsi di ipnosi però più da da palcoscenico, no? Quindi, più da mentalismo eccetera. È una cosa che mi hanno sempre detto appunto in questi corsi: che in genere si pensa che l'ipnosi sia uno stato alterato di coscienza e che la persona ipnotizzata eh, possa essere messa in una, eh, come dire, in una vera e propria trance no? da cui può uscire solamente al comando dell'ipnotizzatore. In realtà mi hanno detto che questa non è così perché per esempio se si misura l'encefalogramma di un soggetto ipnotizzato eh, si scopre che è molto simile a quello di una persona sveglia o, o semplicemente rilassata no? eh, addirittura il, il presidente dell'associazione di medicina italiana per lo studio dell'ipnosi eh, dice che l'ipnosi si verifica solo se eh, ci sono determinate condizioni Ecco, quali sono queste condizioni affinché l'ipnosi possa, uh, possa essere messa sì, certo. in atto? Allora, innanzitutto deve esserci la volontà dell'ipnotizzato a prestarsi, e lasciarsi andare. Eh, Perché il primo okay. elemento è l'empatia energetica tra l'operatore e il soggetto. Se il soggetto si mette in chiusura, non riesce ad entrare nella sua energia e non c'è ipnosi che tende. Ma anche se ci sono sì. dei soggetti che sono predisposti a lasciarsi andare pur non volendo, i famosi cineastetici, coloro, coloro che lavorano con i propri sensi come canale comunicativo sì. e quindi riesci ad indurre una transipnotica, non riuscirai mai a far fare a qualcuno qualcosa che non è nei suoi valori. Faccio un esempio palese. Se eventualmente io dico a una persona, in ipnosi uccidi, cioè spara ad un'altra persona, se quella persona nel suo DNA è un assassino, quindi tra i suoi valori è contemplato l'omicidio, lo farà, lo potrebbe fare. Ma se nei suoi valori non è contemplata questa cosa, e nella maggior parte dei casi non è contemplata, tranne se non becchi un assassino seriale già e lo porti in ipnosi, quella persona non farà quel gesto, perché non è nei suoi valori. Ogni persona in ipnosi sarà disposta a fare ciò che è già contemplato nei suoi valori e che già farebbe comunque. L'ipnologo non è colui che ti fa fare delle cose. L'ipnologo professionista è la guida che conosce il sistema per portarti in uno stato alternativo di coscienza, che parleremo se vuoi delle onde che generiamo perché si realizza un'ipnosi, e una volta lì, quindi in comunicazione con l'inconscio, conosce i mezzi per guidarti a recuperare quelle risorse che già sono dentro di te ed aiutarti ad utilizzarle, renderle operative, per la risoluzione di un problema, per eh, il miglioramento di una performance, lavoriamo tanto con gli atleti, la campionessa di canoa che ha vinto le Olimpiadi qualche anno fa, circa 50 anni, nessuno avrebbe investito su di lei. Preparata in ipnosi per circa tre mesi, ha vinto le Olimpiadi. Perché quando gli altri mollavano, nessuno più ce la faceva, al punto di diciamo, di crollo degli altri, lei era stata preparata, che quello era il momento in cui dava l'ultima scarica energetica e ha vinto, ha superato tutti e andato al traguardo. Quindi mm -hmm. noi possiamo lavorare con l'ipnosi per recuperare risorse che ci sono già. Un mio allievo ultimamente ha fatto qualcosa, sempre parlando di sport, dopo il master lui opera nel settore sportivo, un uh, atleta che fa sollevamento pesi in gara era arrivato al limite, quindi non ce la faceva più ad alzare. Entra in gara, quindi fa varie sessioni, entra in gara, l'ultima sessione molla, cade il peso. Possibilità di ripeterla, esce dal, dal diciamo ring di gara, lo porta in trans, eh, in tre secondi con iprosi rapida va a recuperare una risorsa che dentro di lui gli dà una suggestione che può farcela ad alzare più peso, lui rientra sul ring, alza più peso di prima e stavolta ce la fa, quindi aumenta il peso, e ci riesce e vince. Quindi, com'è possibile tutto questo? È possibile perché già era dentro di lui quella risorsa, magari non aveva la capacità di tirarla fuori. L'ipnosi ci permette di farlo, di entrare in profondità. Quindi, possiamo davvero fare tante cose, ma quando c'è la volontà dell'altro... Di lasciarsi andare, di risolvere un problema, di raggiungere un obiettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, lo spettacolo è una parte dell'ipnosi. L'ipnosi mm. ha tanti altri campi. Sì, no, certo. è diciamo che l'ipnosi da palcoscenico finisce lì, quindi è solo lo spettacolo, non ha nessuna eh, pretesa di, di, di cura, ecco. eh, Quindi mh, tu dicevi eh, l'ipnosi, eh, eh, come dire che si appoggia a, a questa tematica, quindi alla, uh, al rapimento alieno. Mm, che cosa accade? Quindi, la È caduto Andrea. <ride> Intanto che Andrea si riconnetta rispondo alla domanda. Allora, eh, cosa accade quando una persona mi contatta? Allora, una persona che vive delle esperienze molto spesso non le ricorda. E ogni tanto arrivano dei flash, arrivano delle immagini con le quali risalgono delle sensazioni, delle emozioni, immagini stesse, che fanno pensare che c'è qualcosa di strano. Se queste immagini, queste sensazioni tornano spesso, questa persona è portata a contattare... Andrea, sono, ho continuato ci a sono, Ci sono, ci sono, ci <ride> sono. È portata a contattare un professionista per capire, per andare in profondità e capire cosa fosse successo. Quindi arriva allo studio e mi racconta ciò che è accaduto. Io stanotte ho visto qualcosa, ho dei okay. sogni importanti, ho dei flash in ipnosi non facciamo altro che andare ai momenti cruciali di quelle esperienze, che nella maggior parte dei casi sono stati cancellati volontariamente da chi ha portato in quell'altra dimensione, un altro luogo quella persona, perché nella maggior parte dei casi inducono una cancellazione, per non far ricordare. Però in ipnosi resta tutto, mentre la mente razionale memorizza più o meno eh, dei flash, dei fotogrammi, necessari alla sopravvivenza inconscio recepisce e metabolizza tutto quello che arriva tutto ciò che arriva all'orecchio, ai sensi, alle percezioni a livello inconscio c'è e quindi andando in ipnosi andiamo a quel momento e seppur l'ha dimenticata la mente razionale perché gli è stata cancellata a livello inconscio recuperiamo tutto l'evento andiamo in profondità, andiamo a capire cosa accade, lì magari guardandosi al di fuori del corpo riescono anche a vedere intorno cosa c'è, cosa gli è accaduto veramente e quella cicatrice, per esempio, che aveva sul braccio quella mattina, mi sembrava un segnetto, da cosa deriva? Perché, come dicevo, ci sono degli indicatori. Questi indicatori sono sempre più o meno gli stessi. Il graffietto addosso, la cicatrice che non ti spieghi da dove arriva, il livido strano, la perdita di sangue nel letto e non ti spieghi. Poi, approfondendo, finché sono questi segnali così piccoli, approfondendo, capiamo che quella cicatrice magari era il buco di un ago che ti è entrato nelle vene per poterti prelevare dei campioni di sangue, o oh, la perdita di sangue eh, degli slip è perché magari è stata inserita una sonda per ispezionare e capire cosa c'è dentro, perché le motivazioni per le quali avvengono le abduction sono svariate, non sono sempre le stesse perché dipende dalla razza con cui hai a che fare. C'è cioè una razza che preleva per studiarci, un'altra che preleva per ibridarci quindi preleva ovuli dalle donne sperma dagli uomini per raggiungere un obiettivo evolutivo di un certo tipo, eh, Malanga ne ha parlato a lungo, ho visto prima qualcuno che scrive Malanga Docet parlo di Malanga ma come dico sempre la verità non è assoluta quindi anche le teorie di Malanga hanno delle cose che condivido, altre che lui spinge su quel suo presupposto quindi quella cicatrice capisci che arriva da qualcosa poi è chiaro che se anziché del graffietto sul braccio ti svegli una mattina e sul lato destro hai stampato con gli aghi un codice a barre, durante la notte sto codice a barre chi te l'ha fatto? O sei così masochista ad alzarti da alzarti dal letto, avere una macchina che stampa un codice a barre, o oggettivamente qualcuno ti ha fatto questa cosa. E lì diventa più palese come discorso, approfondisci e capisci che in quel rapimento, in quella notte, il tuo corpo non era lì, se ti sei ricordato anche di aver attraversato il muro e non ti spieghi com'è, perché in quel momento quello che accade è la paura... Per un qualcosa che è totalmente sconosciuto, il delirio ti vedi attraversare i muri e non capisci come fai. Ti vedi trasportato da una luce su un tavolo di ferro con attorno questi esseri che non ricordi perché ti hanno cancellato. Quando vai a rivedere, a scavare, in ipnosi, questi dettagli sono chiari. Allora ti faccio una domanda un po' provocatoria no, non me ne volere eh, <ride> come, no, ma penso che sia normale nel senso che eh, magari anche in tanti se lo stanno chiedendo come si fa a capire se il ricordo è genuino oppure è stato anche involontariamente instigato o comunque pilotato no? nella mente bellissima della... bellissima domanda perché mi, apre, mi dai un assist straordinario okay. prima parlavo di Malanga ma anche tanti altri eh, operatori mm. Quando fanno una sessione, io vedo, perché vedo dei video su internet, eccetera, sì. delle domande mirate, che facilmente possono indurre una risposta. Una risposta, è quello che mi sono chiesto anch'io tante okay. volte. La cosa fondamentale è fare domande aperte. Io non okay. dico dove vedi l'alieno, io ti dico cosa vedi intorno a te. Okay. Perché può per esserci l'alieno, può esserci il tuo letto e tua giù, non vedi niente, e se c'è l'alieno, non l'ho detto io, anzi, se c'è l'alieno, non mi dici c'è l'alieno perché quando è genuino, ci sono degli indicatori chiari, ormai in questi anni ne abbiamo decodificati a bizzeffa, se davvero hai avuto un incontro di questo tipo non mi dirai mai vedo la lino accanto al letto perché se mi dici vedo la lino, probabilmente in quel momento, nonostante gli indicatori di trans mi dicono che sei in trans, è un ricordo manipolato che sta venendo fuori sì. se hai vissuto quell'esperienza mi dirai, mi sento bloccato sento le energie bloccate sento una paura, non so cos'è mi sento l'alito sul collo, ma dov'è? Io sto dormendo e poi mi dirai, vedo degli occhi sbarrati di fronte a me. Vuol dire che lentamente il ricordo sta davvero riaffiorando ed è reale perché non lo decodifichi neanche tu, non lo ricordavi prima, non lo ricordi in ipnosi, lo stai decodificando perché sta risalendo, ti trovi in una situazione nuova. Quindi ci sono metodologie, uno di indagine che sono quelle serie, perché tanti professionisti che sono convinti che c'è l'arino ovunque, se la l'arino non c'è, te lo fanno vedere. E quindi chiaramente quando poi vedo i video io sorrido, dico, cioè, capiamo cosa stiamo facendo? È chiaro che se cerco l'alieno troverò l'alieno, se cerco eh, l'animale troverò l'animale, se cerco il defunto troverò il defunto. Se non cerco nulla, faccio un'indagine, la, la metodologia è totalmente diversa. Un'indagine seria non influenza assolutamente il cliente. Un'indagine seria lascia uscire ciò che c'è per davvero e esce sempre, se c'è esce, se non c'è non esce e non è detto che quella persona eh, abbia avuto davvero un'esperienza quante volte dopo una sessione eh, io faccio parte della federazione ufologica italiana con la quale facciamo indagini costantemente sì. e alla fine delle sessioni dei casi li chiudiamo dicendo non c'è stata interazione aliena è semplicemente stato influenzato perché ha visto un film e stanotte le sono venute in mente delle cose ma non è detto What? che debba, debba esserci per forza Okay. In tanti altri casi l'interazione c'è, qualcosa certa, e quindi si va ad approfondire, si va a capire, si va a, ad aiutare la persona, anche perché, e poi sto zitto faccio parlare anche te perché mi metto a parlare e parlo. No, no ma figurati, io volta... sono qui per... sono molto <ride> curioso, quindi appunto come dicevo all'inizio eh, è giusto, siamo qua apposta. Okay. <ride> ogni volta che c'è un'interazione c'è sempre il risvolto della domanda mm. dove c'è un dolore, una paura, eccetera... Se andiamo ad analizzare il tutto, c'è sempre un vantaggio. Di cosa sto parlando? Quanti casi ho trattato, e di alcuni ne parlo anche nel libro, di persone malate, anche a volte con malattie terminali, all'improvviso svanisce la malattia, si grida al miracolo. E poi viene fuori che questa persona, magari, ha un buco in gola, eh, ho messo le foto nel libro, e questo buco in gola non si capisce perché ce l'ha. Varito dalla malattia, ha il buco e poi iniziano a risalire delle scene. Andiamo in ipnosi e andiamo a capire che quelle scene sono vere. È stata davvero portata in un altro luogo e quel buco in gola serve ed è servito nel periodo in cui hanno lavorato su di lei per ripulirle il sangue e quindi la malattia del sangue che aveva che era, diciamo, inguaribile è sparita. Non è sparita, è stata guarita perché serviva quel corpo sano per il compito che aveva in questa dimensione. E l'abbiamo poi approfondito capito il perché. Perché gli arturiani hanno fatto l'intervento lei era un un'artoriana, è stata mandata qui in una vita sulla terra per un'esperienza e per fare, avere un compito ben preciso e l'hanno aiutata a guarire. Dopo aver compreso questo, la persona ormai stava bene, la cicatrice nel giro di tre giorni è iniziata a svanire. e Ci sono le fotografie dove si vede che la cicatrice prima c'è e nel giro di quattro fotografie non c'è più. È rimasta in salute, le sue percezioni sono aumentate, adesso non ha più bisogno di andare in ipnosi perché tutto quello che lei percepisce con un'ottica diversa, senza la paura, senza il terrore, continua a viverlo normalmente in maniera consapevole. È tornato anche quel dono della consapevolezza che prima non aveva. Quindi ogni qualvolta c'è un dolore, c'è una paura, c'è un, un evento, è il svolto della medaglia che è qualcosa di positivo che resta. Doti che si accentuano, malattie che svaniscono, eccetera, eccetera. Ma potrei farti migliaia di casi e potrei raccontartene davvero tanto. Ma guarda, eh, c'è Micaela che, eh, ma, mh, proprio in relazione a doti che si accentuano, eh, dice, sento le emozioni degli altri, ho un intuito molto sviluppato, capisco cosa succederà, ho sempre pensato per via mentale, da piccola mi chiamavo no vol perché fiutavo tutto. Eh, sono tutti sintomi beh, allora Michele risponde perché? a questa domanda eh sì, così piedi assolutamente, anzi ti dico di più, sono dei segnali chiari che tu hai delle doti percettive di un certo tipo, che non per forza devono arrivare da interazioni alieni esistono tante persone con capacità medianiche e sensitive e tu da quello che mi dici hai chiarissime queste doti, no? ce l'hai, devi soltanto rendertene consapevole quindi magari studiare, approfondire magari per poter migliorare queste doti come dicevo prima, i bambini fino a 7-9 anni come ci dice anche l'epigenetica hanno queste doti naturali ok? poi un po' alla volta svaniscono c'è qualcuno però in particolare che già da subito, nei primi anni di vita manifesta delle doti che vanno oltre la normalità, cioè non solo vedono magari il nonno al letto di morte lo facevo ad prima ma iniziano a fare cose particolari vedi Mozart a quattro anni componeva delle cose che nessun altro avrebbe potuto mai immaginare dove ha potuto apprendere quelle capacità a quattro anni non avendo mai studiato Mozart era semplicemente connesso con eh, energie universali dalle quali attingeva un sapere che non era suo Jung ci ha insegnato ciò che eh, chiamava l'inconscio collettivo noi siamo piccole parti di un tutto e se entriamo in connessione con il tutto possiamo attingere dalle informazioni che il tutto ci dona L'eternità, l'assoluto, contenitore senza spazio e senza tempo, tempo circolare. Possiamo dire tante cose, ma parliamo sempre della stessa cosa. Noi non siamo il corpo che vediamo. Questo corpo è la gabbia per farci vivere un'esperienza. È come se andassimo a fare una sessione in palestra. Veniamo sulla Terra per imparare qualcosa. Viviamo questa esperienza e poi torniamo alla fonte, torniamo al nostro punto di origine. Ok. Allora, eh, Vincenzo, ci abbiamo verso la, la conclusione del nostro piccolo percorso. Volevo leggere eh, una parte tratta proprio dalla sinossi no? del, del libro. Eh, tu fermi, senza dubbio, il momento che viviamo ci sta portando verso un grande risveglio globale e ciò che fino a qualche anno fa era inimmaginabile. Oggi diventa la quotidianità. Le teorie eh, nel mondo dell'ufologia sono tante, a volte contrastanti, a volte in linea, fino al punto da fondersi, seppur nella loro diversità. C'è cioè chi dice che gli alieni ci contattano per uh, sfruttarci, per il loro interesse, a discapito della qualità della nostra vita. Altre affermano che gli alieni hanno il compito di aiutarci nel percorso evolutivo, intanto che viviamo su questa, in questa esperienza terrena. Ti propongo ciò che stai per leggere come un romanzo e alla fine solo tu potrai decidere se hai letto una storia di fantasia, di fantascienza o un racconto contenente una particolare realtà. Quindi questo è, è interessante perché tu dai poi modo al um, lettore no? di farsi un'idea della ricerca, un'idea sua, esatto, diciamo offri come dire la, la tua esperienza probabilmente i pazienti che hai visto, le storie no? che racconti in questo, in questo libro eh, credo di capire anche supportate da immagini da eh, insomma eh, documenti precisi dopodiché eh, come spesso accade poi in questi, eh, in questi argomenti, in queste tematiche lasci la, la libertà di farsi una oh, un'idea quindi mi sembra di capire che è proprio questo no? l'approccio sì, sì. del, del testo Ricordo, sì. ognuno di noi ha un suo punto di vista io non voglio ledere il punto di vista degli altri non voglio convincere nessuno di nulla do però gli spunti per una riflessione una riflessione che come tu dici, è scaturita da anni di ricerca esperienza sul campo casi trattati e casi che a volte eh, sono perfettamente identici con persone eh, che vengono da persone che non si conoscono che sono dall'altra parte del mondo ti racconto questo aneddoto di tre minuti proprio per capire. Ah, certo. Una volta, durante una sessione, eh, porto la persona in trance, andiamo a quell'evento e lei vede degli esseri particolari. Io ogni volta che ci sono esseri particolari, chiedo di impressionare l'immagine sulla retina per poterla riprodurre con un disegno alla fine della sessione o addirittura durante la sessione tiro sulla persona e la faccio disegnare, perché voglio capire cosa sta vedendo sotto forma di disegno, anche se un disegno dozzinale, grossolano. Finita sì. la sessione. Chiamo questo mio amico un collega che stimo tanto, il dottor Pepe che, ripeto, ha molta più esperienza di me in questo settore. E gli dico: Gennaro, devo mandarti un messaggio perché ho visto degli esseri che non avevo ancora visto prima, assomigliano a dei topolini. E lui mi dice: Mandami un messaggio, glielo mando, lo guardi, si aspetta in linea, ti faccio vedere una cosa. Arriva, mi manda un altro Whatsapp dove c'erano degli esseri identici e mi dice: Li vedi, sono uguali. Questi li ho incontrati dieci anni fa. Con una donna americana durante una sessione, quindi donna americana dieci anni fa, donna italiana oggi vedevano gli stessi esseri: come è possibile? Come mai? Perché, Perché, come dicevamo prima, se quella cosa capita più volte, diventa un dettaglio che non è da trascurare. Ok, chiaramente, però, ognuno resta del suo parere, ognuno resta della sua idea. E io non voglio convincere nessuno che la mia è giusta e la loro sia sbagliata, do degli spunti di ricerca. Ah fondati, perché posso dire tutto ciò che dico non lo dico mai a è non azzardo a dire nulla se non sono certo di quello che sto dicendo lasciando le persone nella loro idea e quindi liberi di interpretare questo libro e dire ok, bellissima fantasia bella fantascienza oppure le cose che ho visto sono una particolare realtà che mi appartengono addirittura lanciare quelli che sono gli stimoli per fare un'analisi su se stessi perché ogni anno sono milioni di casi e nel libro parlo anche degli indicatori tante volte mi chiamano persone che dicono ho un segnetto addosso ma secondo te che cosa può essere analizziamolo capiamo gli indicatori possono aiutarci ho capito allora ricordiamo anche che eh, il 16 di novembre sarai appunto in libreria per un firmacopie quindi chi eh, vorrà farti delle domande magari scambiare due, due parole personalmente con te oggi non sei potuto essere qui perché sei a salerno però Uh, insomma, quando salirai a Milano uh, sarà possibile incontrare i lettori e il, e il pubblico in libreria esoterica per uh, appunto conoscere di persone i tuoi lettori noi facciamo queste, mh, questi eventi un po' uh, belli perché uh, aiutano proprio a avere un rapporto più diretto no? con sì, tutti iscritti sì, quindi magari uno ha delle domande non ha l, così modo di... Uh, di così di scriverteli eh, o di eh, comunicare con te in via telematica, insomma è eh, anche bello guardarsi negli occhi e, e potersi, potersi raccontare in, in persona. Allora, io ho imparato tante cose in questa diretta, insomma, io come, come anticipavo eh, mi occupo di misteri, e di, di criminologia dal punto di vista giornalistico, ma non, non ho quasi mai, quasi mai affrontato approfondito l'argomento UFO o comunque alieni, ufologia in generale, quindi eh, ti ringrazio per, per questo scambio, per questa eh, occasione, io poi eh, sono sempre molto curioso nel, nell'ascoltare appunto le esperienze di, di tutti, è eh, anche il bello no? di, di, questo, certo. di questo lavoro. Poi ho ovviamente una, una mia idea, ma in questo caso non, non, non interessa al pubblico, mi interessa molto di più eh, che tu abbia presentato il tuo libro, abbia raccontato la tua esperienza, perché questa era la finalità della, eh, della diretta. Ehm... Uh, Guardi, c'è solo una domanda in chiusura uh, da parte di Elena che ti chiede cosa ne pensa uh, su questo sdoganare gli alieni da parte di media ufficiali. Sì, che, che sia solo un trucco, Quindi, perché fondamentalmente okay. sempre di attivazione reticolare ci danno il contentino, e quando la gente dirà e è solo questo, e loro diranno: E cosa pensavate che ci fosse dietro? Quindi hanno richiuso okay. il richiuso di sistema di attivazione reticolare, per cui non saremo più concentrati, come in questo momento sta accadendo perché stanno aumentando lei ha visto, sta aumentando tutto è un'altra manovra per metterci sotto il bicchiere e farci vedere ancora di meno va bene allora, ricordiamo il tuo libro Vincenzo D'Amato, storia di abduction la mia storia tra ipnosi e alieni io sì, ti ringrazio bello. tanto allora ci vedremo il, te, il 16 bello. e ci ritroviamo presto grazie sì, anche a tutti bello. gli ascoltatori siete stati tanti, eravate una sessantina quindi un, bella, un bel gruppo poi ovviamente la diretta si potrà riguardare anche in differita Ciao a tutti e buon proseguimento di pomeriggio e di giornata. Ciao a tutti, ciao.